le virgine, le parti bella da letto oggi, la letto è bella intellettuale, vi porterò degli argomenti dell'intestino, vai con la sigla! e soluzione per il vostro sistema. Ricordando bene, non sono un dottore, volete chiedere al vostro dottore se volete fare questo, non lo so cosa naturale, naturali, ok? Parliamo oggi dell'intestino, come avevo detto, il nostro intestino po potrebbe avere dei problemi, eh, non soltanto per il fatto del cibo, magari problematiche del genere, eh, l'intestino riflette anche nelle problematiche emozionali, ok? Prendete carta e quindi quando siete un po' magari giù di morale o magari arrabbiati, date una guardata nelle vostre cacca, <ride> che è importantissima, che vi spiegherò questo video un po' lungo, però è un video molto carino, fatto con cura per voi. Ho preso un po' di appunti, tutto per voi, ok. Che siete importanti per me. E non mangiare carboidrato tre volte alla settimana è importante, ok. Una cosa importante. Che fa i benefici per il vostro intestino, la preghiera o la meditazione, fa bene a tutto il nostro corpo, perfetto, e il segnale, vi darò 10 segnali, che il vostro intestino non sta bene, perfetto, primo, avete delle Ok, è importante anche avere un water bianco questa cosa di moda che il water deve essere nero grigio non va bene dovete avere un water bianco che potete analizzare la vostra cacca perfetto perché l'intestino è molto importante l'intestino è come il carbide l'interno di una macchina <ride> perfetto quindi non può essere sporco avere delle avere come vi posso spiegare dei residui della cacca indurita dentro del vostro organismo è importante con le ricette del fate bella da letti che trovate tante belle ricette uh, per l'intestino anche che vi darò oggi per purificare queste zone dell'intestino, perché l'intestino ci sono queste righe, no? In queste righe si possono formare delle cacche incrostate lì e quello fa molto male, sono patogene e può portare delle malattie croniche, malattie come il cancro e altre malattie ok? infiammatorie. Perfetto, per questo che io ho portato questo video per voi perché è importantissimo. Se avete qualche domanda, scrivete giù, sarò molto disponibile per rispondervi le vostre domande. Ok? Io ho preso un po' di appunto, vi devo guardare un po' qualcosina qui. Vi dico: um, Ok? Fermo. Thank you.